Che panino hai? Questo? Perché? Che problema c'hai? Cioè, allora, questo eh. e questo. Eh. So te. Mi bastano due. Ma io, ho capito, ma è mica colpa mia se ti hanno fatto quelli. Io c'ho questo mi mangio questo. No. Sì. No. non ho capito perché. Perché no? Eh, perché guarda. Sì. Ah. Eh. Mangia un pezzo di suo. No, no, Vale. No, dai il mio panino. No. no. no. no. no e non ha allora, ma quando hai proprio brulantolo <ride> <ride> ma vai il ah! mio panino <ride> adesso è triste perché oh. non, ha più cosa, non sa più cosa mangiare bu bon. oh, no.